però l'opera di Gesù non è finita sulla croce Gesù è morto ma è risuscitato e poi è successo qualcosa Dio disse agli apostoli di aspettare un segnale e quando sarebbe arrivato quel segnale loro dovevano fare qualcosa e quindi questa mattina vogliamo parlare di quello che viene dopo la croce Amen. Vogliamo leggere Primo Samuele, capitolo 10, i primi dieci versi? Prendete appunti, soprattutto quelli che devono poi portare questo messaggio nelle cellule. Primo Samuele, capitolo 10, dal verso 1 al verso 10. E poi leggeremo Atti, capitolo 1, il verso 8. Quindi Primo Samuele 10, dal verso 1 al verso 10. Allora Samuele prese un vasetto d'olio e lo versò sul suo capo Poi lo baciò e disse Non ti ha l'Eterno Unto come capo della sua eredità? Oggi, quando sarai partito da me, troverai due uomini presso il sepolcro di Rachele sul confine di Beniamino, a Slezza Essi ti diranno le asine che sei andato a cercare sono state ritrovate ora tuo padre ha smesso di essere in pensiero per le asine ed è preoccupato per voi e va dicendo che devo fare per mio figlio poi tu passerai oltre quel luogo e giungerai alla quercia di Tabor là incontrerai tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel l'uno porterà tre capretti l'altro tre pani e il terzo porterà un'otre otre di vino Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai alla, alla collina di Dio, dove c'è la guarnigione dei Filistei, e là, giungendo alla città, incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall'altro luogo, preceduti da un'arpa, un tamburello, un flauto e una cetra, e che profetizzeranno. Allora lo Spirito dell'Eterno ti investirà e profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni ti saranno avvenuti, fa ciò che l'occasione richiede, perché Dio è con te. Poi scenderai prima di me a Gilgal ed ecco io scenderò da te per offrirti olocausti e immolare sacrifici di ringraziamento tu aspetterai sette giorni finché io venga da te e ti faccia sapere ciò che devi fare. Non appena voltò le spalle per lasciare Samuele, Dio gli mutò il cuore in un altro. E tutti quei segni si avverarono in quello stesso giorno, come giunsero là alla collina, ecco venigli un incontro un gruppo di profeti, allora lo spirito di Dio lo investì, ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Amen. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 1, verso 8, dice: Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Amen. Siamo nell'anno dell'intimità. E intimità significa anche che quello che noi realizziamo nel segreto si manifesterà pubblicamente e quello che abbiamo da parte di Dio è una grande promessa Amen. dobbiamo sapere che negli ultimi giorni Dio ha promesso che avrebbe sparso il suo spirito sopra ogni carne i giovani profetizzeranno i vecchi avranno visioni Amen. che oggi Dio possa trasformare e cambiare il nostro cuore così come fu con Saul perché parleremo molto del battesimo dello Spirito Santo ma soprattutto di manifestare i miracoli di Dio la settimana scorsa ero a Lanzarote lì per ministrare nell'anniversario della chiesa rete re di Lanzarote e l'ultimo giorno era già chiuso il culto già era finita la riunione praticamente però la pastora Diti dice vicino a me bisognerebbe pregare per i malati Qui ci sono tanti malati, tante persone che hanno bisogno. E quindi disse: Vabbè, se il pastore Charlie, che era il pastore della chiesa, lo permette, non ci sono problemi, preghiamo per i malati. E quindi il pastore Charlie dice: Vabbè, facciamo una preghiera generale. Dice: No, disse, non funziona così. Non è che tu puoi fare una preghiera generale. Bisogna pregare persona per persona, dichiarando delle cose, pregando. E quindi salì, sono salito sul pulpito e ho iniziato a chiamare le persone malate. Abbiamo avuto circa 60-70 persone che sono venute avanti e sono state tutte guarite. Pensate un bambino aveva gli occhiali, si è tolto gli occhiali e ha detto io ci vedo bene adesso. Un altro bambino che anche aveva problemi di vista, non so che problema avesse, non l'ho capito, ma anche il Signore l'ha guarito. Persone sono state guarite da problemi allo stomaco, da gastriti, persone sono state guarite da problemi alla schiena, problemi alla spalla, Persone sono state guarite da problemi che si portavano dietro da anni. Persone che avevano i piedi più corti e più lunghi, il Signore gli ha raddrizzato i piedi. Persone che avevano le gambe storte si sono raddrizzate le gambe. C'erano persone che avevano all'interno della scarpa dei bulbi che erano dovuti a gonfiori e si è sgonfiato il gonfiore. Abbiamo visto miracoli straordinari, cose incredibili. Perché? Perché questa è la promessa di Cristo Gesù è andato sulla croce per portare i nostri peccati e le nostre malattie e quindi ci ha dato autorità di pregare per le persone malate, e di vederle guarite e la cosa bella sapete qual era? era la maniera in cui stavamo ministrando la guarigione, veniva la persona e io col microfono dicevo qual è la tua malattia? pregavamo poi diceva adesso come ti senti? e la persona testimoniava pubblicamente che aveva ricevuto guarigione all'istante perché Dio ci ha dato autorità di pregare per i malati e questo avviene quando noi riceviamo un segnale che è il battesimo nello Spirito Santo perché quando lo Spirito Santo viene su di noi allora possiamo fare quello che l'occasione rende necessario Saul Saul era uno dei re di Israele era finito il tempo dei giudici il popolo chiese un re e Dio scelse come re Saul e succede una storia la puoi leggere il capitolo prima di quello che abbiamo letto che il padre di Saul perde le asine e allora manda il figlio a cercare le asine per le montagne quindi i figli camminano, camminano, camminano Saul cammina, cammina però le asine non le trova ed è arrivato il momento che lui sta per tornare a casa e un suo servo gli dice eh, "Saul, guarda che in questa città c'è un profeta di Dio andiamo a chiedere a lui forse lui ci dirà dove sono le asine e Dio nel frattempo aveva parlato a Samuele, aveva detto guarda che domani a quest'ora io ti mando il re che ho scelto Saul. e quindi quando da lontano loro videro questa persona si avvicinarono e dice scusa dove vive il veggente? Che allora così chiamavano i profeti i e lui disse sono io non vi preoccupate più per le asine anzi venite a dormire a casa mia offrite il sacrificio perché ti dovrò annunciare una parola da parte del Signore questo è quello che succede al capitolo 9 e alla fine c'è il pranzo, Dio gli parla e gli dà tre segni gli dà tre prove che quella parola profetica che lui sta dicendo è da parte di Dio tre prove gli dà la prima dice che incontrerà due persone che gli diranno che hanno ritrovato le asine la seconda prova è che tre persone che salgono per fare un'offerta a Dio gli daranno due pani e poi c'è la terza prova che dice che loro incontreranno un gruppo di profeti che stanno cantando e profetizzando e lì lo Spirito Santo verrà su di te quando arriva la prima prova, lo Spirito Santo non arriva su di lui. È pure una prova. Non è che Samuele disse, cioè Saulo disse, ah, proprio come il profeta ha detto, ho incontrato queste persone che mi hanno detto che sono state ritrovate con le asine, allora adesso lo Spirito Santo è con me, andrò e farò la guerra, no? C'era bisogno di qualcosa di speciale. Non è che successe quando arrivò la seconda, la seconda prova che lui disse adesso Dio è con me perché veramente sono salite queste persone che dovevano portare queste offerte a Dio avevano l'otre di vino avevano i pani, avevano il capretto e mi hanno dato veramente due panni allora veramente Dio che mi ha detto questa parola adesso vado no poi è arrivata la terza, il terzo, la terza prova un gruppo di profeti che stava cantando e adorando Dio E non è che lui li ha visti da lontano ha detto allora Dio è con me questo è il segnale vado no lo Spirito Santo è dovuto venire sopra di lui. Questo era il segnale. Amen. Quando loro, questi profeti, si avvicinarono, si compì anche la terza prova, lì lo Spirito Santo venne sopra Saul e Samuele gli disse, da adesso in poi fai quello che si richiede necessario, perché Dio è con te. Amen fai quello che richiede l'occasione, perché Dio è con te. Noi abbiamo una promessa, Gioele capitolo 2, dal verso 28 al 32. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi avranno sogni, i vostri giovani visioni, farò prodigi nei cieli, sulla terra e anche in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve farò prodigi nei cieli, sulla terra sangue, fuoco e colonne di fumo il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno e avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvo perché sul monte Sion in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, fra, fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Noi siamo ai tempi della fine. Dio sta spargendo questa promessa. Pensate che nel popolo di Israele, dopo questa parola profetica, la gente diceva, verrà il momento in cui tutti quanti noi riceveremo lo Spirito Santo. Non sarà soltanto per i profeti, ma ogni persona lo potrà ricevere e i nostri figli potranno profetizzare i nostri anziani avranno sogni, visioni, Dio si muoverà in maniera potente, loro lo conoscevano lo profetizzarono e questo avvenne negli atti degli apostoli quando arrivò lo Spirito Santo Amen. Gesù stesso lo disse Giovanni Battista lo disse, in Giovanni 1.33 dice io non lo conoscevo dice Giovanni il Battista ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse colui sul quale vedrà scendere lo spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo spirito santo Amen. c'è uno che battezza con lo spirito santo e il suo nome è Gesù questa è la promessa di Gioele è stata promessa in Ezechiele Giovanni Battista lo ha affermato e stesso Gesù lo ha detto in Giovanni capitolo 7 nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora disse questo dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. E nel capitolo 14 dice se mi amate, osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre che vi darà un altro consolatore che rimanga con voi con sempre per sempre, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi lo spirito santo non è per il mondo lo spirito santo è per i credenti il mondo non lo può né ricevere e né vedere ma noi sì, noi lo possiamo ricevere molte volte noi vorremmo far capire le cose spirituali alle persone del mondo, ma è impossibile perché non possono vedere lo Spirito Santo non lo possono ricevere ma noi sì è stato dato per noi Gesù è morto sulla croce Gesù disse se io non me ne vado non può venire a voi lo Spirito Santo Gesù è morto sulla croce oltre che per portare i nostri peccati oltre che per portare le nostre malattie affinché noi potessimo ricevere lo Spirito Santo Amen e disse ai discepoli questo Luca 24, 49 io mando su di voi la promessa del padre questa di Gioele ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto Gioele l'aveva profetizzato Ezechiele l'aveva profetizzato Giovanni Battista l'aveva detto Gesù lo affermò e alla fine Gesù stesso disse aspettate di poter ricevere e quando lo dicevete andate e predicate il Vangelo in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra non potevano iniziare a pregare prima c'era bisogno di un segnale sulle loro vite Amen. non era bastato accettare Gesù nel cuore quella è la nuova nascita quando tu credi in Gesù allora tu sei nato di nuovo lui cambia dentro di te lo spirito tu diventi una nuova persona dentro le cose vecchie sono passate il tuo peccato è passato le tue infermità sono guarite tutto cambia dentro di te ma non è questa la promessa del padre viene poi il momento del battesimo in acqua e quando tu vieni battezzato in acqua la tua vecchia carne, il tuo vecchio uomo muore e nasce un uomo nuovo il battesimo non è solo qualcosa di simbolico ma è anche qualcosa di spirituale quando tu ti battezzi c'è un uomo vecchio che muore, una storia vecchia che è finita e inizia un uomo nuovo però avevano bisogno del segnale abbiamo bisogno del segnale che è il battesimo dello Spirito Santo dovevano aspettare lo Spirito Santo non potevano predicare senza Spirito Santo perché? perché non potevano predicare senza potenza la Chiesa ha perso di vista questo noi molte volte predichiamo un Vangelo senza potenza è un Vangelo senza potenza non è efficace abbiamo invece bisogno del segnale del battesimo dello Spirito Santo per poter predicare con potenza molti non hanno capito che il battesimo dello Spirito Santo non è parlare in altre lingue no ma il battesimo dello Spirito Santo è l'autorizzazione di Dio a manifestare la potenza di Dio ve lo ripeto di nuovo il battesimo di Spirito Santo è l'autorizzazione di Dio a manifestare la potenza di Dio. È l'autorizzazione di Dio a fare quello che l'occasione richiede, perché Dio è con noi. Per questo tu vedi un malato. Che cosa richiede l'occasione? Che gli dà il numero del medico, dice conosco un buon medico, no. Che gli consigli una buona crema, no. Cosa richiede l'occasione? Nel nome di Gesù alzati e cammini e quando noi riceviamo il segnale il battesimo dello Spirito Santo siamo autorizzati da Dio a muoverci nella potenza di Dio e a fare quello che l'occasione richiede Amen. questo molte volte non l'abbiamo capito Dio è con noi passano gli anni passano le situazioni ma molte volte non capiamo che Dio è con noi Dio è con noi in quello che facciamo perché abbiamo ricevuto un segnale un'autorizzazione il segnale di Saulo non erano le cose che Samuele aveva detto ma quando lo Spirito Santo scese su di lui gli disse Samuele fai quello che l'occasione richiede perché Dio è con te e se Dio è con te tu puoi fare quello che l'occasione richiede non è bisogno che Dio ti dica di pregare per un malato l'occasione lo richiede, fallo perché Dio è con te Gesù è dovuto morire sulla croce è dovuto risuscitare per poter darci la promessa del padre amen c'era un segnale e il giorno di Pentecoste loro stavano aspettando la promessa non potevano andarsene sapete la Bibbia dice che Gesù apparve all'inizio a più di 500 persone Amen. però sull'alto solaio quando furono battezzati di spirito santo quante persone c'erano? erano solo 120 gli altri 380 che fine avevano fatto? che fine avevano fatto le altre 380 persone? dove stavano? Eppure Gesù aveva detto aspettate di ricevere la promessa. Però che succedeva? Era Pasqua e sono passati 50 giorni a Pentecoste. Passava il primo giorno, aspettiamo la promessa, aspettiamo la promessa. Passava il secondo giorno, aspettiamo la promessa, aspettiamo la promessa. Dopo una settimana? Oh, ma quando arriva questa promessa? È passata una settimana? Passarono 15 giorni e già qualcuno iniziò a dire: Ma forse Gesù si è dimenticato di noi. Forse Gesù si è dimenticato della sua promessa. Passarono tre settimane e già molti detto, tor erano tornati al loro lavoro perché cioè, beh, Gesù non si sa più che fine ha fatto. È vero, è risuscitato. Lo avevano visto, era apparso, però boh, chissà che fine ha fatto. Sono passate tre settimane. Erano passati 21 giorni e iniziano a passare 28 giorni e la gente piano, piano piano, piano piano, piano piano se ne va, perché? perché è facile dimenticarsi della promessa di Dio quando tu non vedi Dio Giuseppe fu venduto dai fratelli, lui aveva una grande promessa Dio gli aveva mostrato in sogno che lui sarebbe diventato la persona più importante della famiglia una grande, un grande personaggio, però passano gli anni, viene venduto dai fratelli, finisce schiavo e lì dice signore dove sta la tua promessa? finalmente con un po' di fare inizia a diventare il capo degli schiavi Dice, ah, finalmente un pochettino di sollievo viene tentato da una donna e un'altra volta in carcere signore ma dove sta la tua promessa? ad un certo punto, a un'occasione, due persone vicine al re sicuramente loro si ricorderanno di me sicuramente vedranno che i sogni che io ho interpretato si adempiono, si realizzano e si ricorderanno di me E invece no passano gli anni sembra che quella promessa sia passata Giuseppe fu venduto che era un ragazzo diventò un uomo in prigione magari anche lui ormai si era dimenticato di quella promessa, forse l'aveva messa proprio da parte, sarei proprio impossibile però Dio non si era mai dimenticato della promessa fratelli dobbiamo essere forti e costanti nelle promesse perché è lì che ci vuole la fede la fede non è quando tu vedi qualcosa la fede ci vuole quando tu qualcosa non la vedi e tu devi essere ubbidienti a Dio quando le cose non le vedi non quando le vedi, è facile essere ubbidienti a Dio e quindi 500 persone ricevettero questa parola da parte del Signore il Signore gli apparse, lo videro immaginatevi 500 persone in una stanza appare Gesù loro lo possono toccare lo possono vedere e Gesù dice: aspettate qui la promessa del Padre che Gioele ha profetizzato. E dove stavano gli altri 380? Solo 120 rimanerono fermi nella promessa di Dio. E con pazienza ereditarono le promesse, dice Ebrei. Per pazienza noi ereditiamo le promesse di Dio. Amen. Avevano la promessa di Gioele, nella Bibbia avevano la parola di Giovanni Battista Gesù stesso gliel'aveva detto quando era ancora vivo prima di risuscitare poi gli appare dopo risuscitato gli dice 50.000 conferme e loro se ne vanno è <ride> una storia che si ripete molte volte però cosa succede? erano riuniti a pregare e all'improvviso succede tutto vedete fratelli le promesse di Dio non si avverano un po' per volta succedono all'improvviso questo dobbiamo realizzare e capire. Non è che Dio ti ha detto una cosa e tu, vabbè, vedi un pochettino in più e poi un pochettino in più, sembra che si sta realizzando. No. Quella non è la promessa di Dio. Quando arriva la promessa di Dio e arriva all'improvviso, la parola di Dio dice che all'improvviso erano riuniti, all'improvviso si sentì un suono e sceso lo Spirito Santo. Anche noi con questa Chiesa abbiamo grandi promesse e dobbiamo essere pronti perché all'improvviso noi ci troveremo la gloria di Dio che si manifesterà in una maniera potentissima Amen. lo crediamo non succederà un po' per volta succederà all'improvviso per questo io vi dico sempre la stanza di sopra deve essere pronta perché verrà tanta gente che nonostante giù e sopra non ci entrerà le domeniche per i culti la stanza di sopra deve stare sgombra dalle cose perché all'improvviso succedono e noi all'improvviso dobbiamo essere già pronti perché Dio ce l'aveva detto. Amen. E Dio è fedele. Quindi all'improvviso un suono dal cielo come divento impetuoso e tutto iniziò a cambiare. Tutto era differente, parlarono in lingue era il segnale, lo Spirito Santo scese sopra di loro profetizzarono, miracoli, guarigioni ora potevano dire Dio è con noi e iniziarono a fare quello che l'occasione richiedeva C'erano zoppo e lo guarirono iniziarono a, a, a fare le cose cercarono di perseguitarli di impedirgli ma non ci riuscivano perché lo Spirito Santo era su di loro Dio era con loro, più li perseguitavano e più si moltiplicavano perché lo Spirito Santo era con loro quando riceverono il segnale iniziarono a fare Vedete qua abbiamo un problema come Chiesa. Prima Gesù disse aspettate, però dopo dice fate. Noi invece ci sta chi fa prima e dopo non fa, e chi non fa niente. Riceve il battesimo dello Spirito Santo e poi che facciamo? Ah che bello, grazie a Dio ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Adesso posso parlare lingue, bla bla bla bla bla bla. Wow. E poi? Che cosa stai facendo con quello che hai ricevuto? è molto importante che comprendiamo questo segnale perché per questo molte volte ci sono problemi per questo ci sono problemi perché il segnale non è fine a se stesso. il segnale non è lì e basta il segnale ci serve per fare non ci distraiamo, non vi preoccupate il segnale ci serve per fare ve lo ripeto di nuovo il battesimo nello Spirito Santo non è il parlare in altre lingue quello si manifesta con quello ma è l'autorizzazione di Dio a manifestare la potenza soprannaturale di Dio è l'autorizzazione di Dio a fare quello che l'occasione richiede perché Lui è con noi Amen. quanti sono battezzati di Spirito Santo? alza la tua mano è tempo di fare è tempo di fare perché sei stato autorizzato da Dio per manifestare la sua potenza atti 1.8 voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo suverrà su di voi e vi chiuderete in casa a fare i culti evangelici non dice così. ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo su di voi verrà su di voi per parlare in altre lingue e basta ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo suverrà su di voi e potete fare la riunione di intercessione alle 5 di mattina. No. E mi sarete testimoni. Essere testimoni significa con potenza In Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Amen. C'era il segnale. Quando Dio promette lo Spirito Santo a Saulo, gli dà un segnale. Lo Spirito Santo verrà su di te, sarai cambiato e dopo potrai agire, dopo fai quello che serve agisci, muoviti, vedi quello che devi fare perché hai l'autorizzazione di Dio ad essere il re sapete, gli era stato profetizzato che era re era stato unto re ma fu re solo dopo che ricevette questo segnale noi come credenti siamo principi, sacerdoti e re è vero o no? però possiamo esercitare questo dominio quando abbiamo questo segnale e lo dobbiamo esercitare non ha potuto agire quando è stato unto da da Samuele non ha potuto agire mentre si stavano verificando le profezie lui ha potuto agire soltanto quando lo Spirito Santo era su di lui la stessa cosa è successa con Mosè Mosè pregò Dio dicendo Signore io non posso portare questo peso da solo dammi altre persone come aiutanti e la Bibbia dice che Dio prese lo spirito che era su misè e lo mise su 70 persone e queste 70 persone iniziarono a profetizzare addirittura due non furono a questa riunione e Dio eh, li fece profetizzare nella loro tenda perché questo era il segnale che Dio aveva scelto queste persone per fare quello che l'occasione richiedeva Amen voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi per fare Mosè aveva chiesto aiuto Dio aveva riempito queste persone di Spirito Santo e da questo iniziarono ad agire iniziarono a fare a Saulo lo Spirito Santo gli è venuto, è venuto su di lui lui ha profetizzato però non era per profetizzare lo Spirito Santo ma era per essere re quando noi riceviamo lo Spirito Santo parliamo in altre lingue profetizziamo ma non è per quello e per fare quello che l'occasione richiede Amen. anche Davide ricevette lo Spirito Santo per regnare per conquistare, per la guerra gli apostoli non soltanto predicavano Gesù ma lo facevano accompagnato dalla potenza di Dio e le porte dell'inferno non potevano resistere alla Chiesa Marco capitolo 16 verso 15 e verso 18 Gesù gli disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato ma chi non ha creduto sarà condannato e questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome cacceranno i demoni parleranno nuove lingue prenderanno in mano i serpenti anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male imporranno le mani agli infermi e questi guariranno Amen. non disse se è la mia volontà non disse andate però, aspettate, vediamo se guariscono, se non guariscono se è la mia volontà, se i demoni escono se non escono, no, non dice così avevano il segnale disse che dovevano solo aspettare il battesimo, ma quando ricevevano lo Spirito Santo allora avevano l'autorizzazione di Dio per agire e per fare l'opera di Dio c'è una promessa c'è un segnale, questa promessa è per noi e per quante il Signore ne chiamerà Dobbiamo avere un momento di pre per pregare perché molti di noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, però non abbiamo ancora avuto il coraggio di agire. Mettiamoci in piedi, adoriamo il Signore. Molte volte abbiamo lo Spirito Santo, però la paura ci blocca, ci ferma. Non abbiamo il coraggio di agire, di fare quello che Dio vuole. Assovere. Molte volte le circostanze della vita ci bloccano, ma se tu questa mattina vuoi ricevere il coraggio per agire, vieni avanti.